In questo filmato ci occuperemo di realizzare un'imprimitura che può essere utilizzata sia per le tavole che per le tele e spiegheremo la differenza tra l'una e l'altra Io in, innanzitutto vi, eh, vi dico gli elementi che servono e un barattolino di vetro, delle perline di colla che sono, hanno all'incirca questa consistenza una pennellessa piatta dell'aceto olio di lino cotto per l'imprimitura va bene anche quello da ferramenta gesso di bologna potete prenderlo nelle ferramenta se è di ottima qualità potete anche utilizzarlo cioè comprarlo nel negozio di belle arti oppure potete utilizzare anche il bianco di zinco costa un pochettino di più chiaramente è migliore e viene utilizzato anche come pigmento per i colori però il gesto di Bologna va benissimo questi sono gli elementi di base e come preparare l'imprenditura uh, ci muoviamo di un cucchiaio mettere la colla all'interno di un contenitore di vetro e mettere circa tre volte il volume di acqua fredda e aspettare qualche ora queste si gonfieranno e diventeranno una massa gelatinosa e mettete l'acqua anche fredda e chiudete ci vediamo tra un po' ho cambiato barattolo perché eh, mi serve una quantità maggiore quindi quel barattolino era troppo piccolo eh, questa all'incirca è eh, dopo circa mezz'ora eh, che l'abbiamo messa a mollo ancora è abbastanza liquida mi ero dimenticato di dirvi che eh, assieme all'acqua va aggiunto l'aceto perché va aggiunto l'aceto mm, diciamo che per questa quantità mm, metto circa un cucchiaio di aceto non di più perché eh, se non la utilizziamo del tutto questa colla e si guasterebbe, e diventa mh, proprio marcisce e l'aceto diciamo riesce a, a farla durare molto di più e considerate che una colla del genere se io la conservo per circa un mese senza che subisca variazioni adesso la mettiamo a bagnomaria vi faccio vedere come bisogna fare prima di andare avanti vi consiglio questi due volumi della Oepli che non è per fare pubblicità a questi volumi di, di piva ma sono dei volumi fortemente consigliati per chi svolge questa attività a tempo pieno trovate tantissime ricette e tanti consigli utili per l'attività pittorica ponete sul fuoco un pentolino con un pochino d'acqua mettete un piattino del caffè al contrario dentro il pentolino in modo che il barattolino non poggi direttamente sul fondo perché non deve bollire ma si deve semplicemente riscaldare quindi non deve superare i 100 gradi e questo pentolino fa al caso nostro L'acqua è un pochettino poca, ne aggiungiamo un altro po'. Poniamo il barattolino dentro il pentolino e portiamo a temperatura. Vedrete che la colla si scioglierà. Dopo circa mezz'oretta inizia a bollire l'acqua e dopo un dieci minuti di bollitura questa diciamo che è la consistenza del, della nostra colla e a questo punto si è totalmente sciolta con l'acqua vi faccio vedere pure non è caldissima nella parte superiore eh, vedete che c'è questa schiuma questa schiuma va eliminata va tolta la, la togliete perché non va bene diciamo che la parte la sporcizia che c'è in queste pelli emerge e va nella parte superiore deve rimanere solo la parte sottostante che è un pochettino più cremosa lasciatela a bagnomaria per un bel po di tempo perché i pezzettini di colla devono fondersi, cioè sciogliersi totalmente nell'acqua. Una volta che questa colla è diciamo, lasciata per qualche ora sul fuoco, deve essere per mezzo di un colino eh, filtrata, e calda stessa, sempre abbastanza calda. Adesso facendo attenzione a non bruciarsi, togliere il barattolino dal fuoco, metterne un altro e questo filtrarlo con un filtrino. Come vedete con questo colino tutte le impurità rimangono all'interno del colino stesso. Ce ne sono pochissime di impurità, la maggior parte si è sciolto. Questa diciamo è la nostra, la nostra colla. Aiutandovi con un coltellino molto affinato togliete tutte le imperfezioni che ci sono nella tela. Aiutandoci con un piattino di plastica, ancora calda, ne diamo una mano sulla tela, una mano di colla. Questa operazione si chiama apprettatura della tela. fate asciugare almeno per 12 ore. Se fate asciugare per 24 ore è meglio. Considerate che per preparare una tela delle tele ci vogliono 3 giorni di lavoro circa. Quindi quando le preparate tenete conto che i tempi sono questi e quindi se dovete lavorare l'indomani e non è consigliabile farlo il giorno prima sono passate circa 24 ore e questa è la, la la tela apprettata la superficie è abbastanza asciutta anzi totalmente asciutta e sentirete che è un po' aspra perché il passaggio della colla ha fatto alzare un pochettino i peli se volete potete dare un colpo di carta vetrata però non sortirà l'effetto desiderato perché quando passeremo la prima mano con la BH e la colla eh, solleverà ancora un altro pochino però se volete potete passare una carta vetrata fine per togliere queste asperità io non le levo, le levo poi tutto quanto alla fine e vi voglio fare vedere la consistenza della colla che faccio io con tre parti di acqua e una parte di, di colla? Mi sono dimenticato di dirvi che la colla la prendo in un negozio di belle arti, e la potete prendere pure voi in negozio di belle arti. Una volta veniva venduta anche nelle ferramenta, ma adesso ci sono altri tipi di collante, quindi non la vendono più. Vedete? È una cosa tipo gommosa gelatinosa. E questa è la consistenza quando si raffredda. Non bisogna buttarla perché può essere riutilizzata come noi la stiamo riutilizzando per lo scopo successivo alla prima parte e, mh, questa per dare la biacca ora vi spiego come fare e la prima cosa che dobbiamo fare è riscioglierla quindi la dobbiamo mettere di nuovo nel pentolino sempre a bagnomaria mi raccomando quindi va rimessa di nuovo a bagnomaria per risciogliersi togliamo il tappo perché sennò poi viene male a toglierlo perché è calda e aspettiamo che e diventi di nuovo liquida e, è consigliabile aggiungere un pochino di acqua però se volete potete anche lasciarla così perché tra la successiva bollitura e la, la, il raffreddamento perde un pochettino di acqua e quindi sarebbe il caso di aggiungerla o se no, la lasciate così e l'acqua la aggiungete poi in una fase successiva e aspettiamo che si sciolga di nuovo come vedete la colla si è liquefatta di nuovo a questo punto prendiamo un altro contenitore magari un pochettino più largo perché dobbiamo poi intingervi il pennello prendiamo una quantità di colla all'incirca quella che ci dovrebbe servire e aiutandomi con uno stecchino la diluisco un pochino con l'acqua e la porto di nuovo a riscaldarla Per le tele utilizzo una semi assorbente per come lavoro io, l'assorbenza diciamo dell'imprimitura dell dipende dalla minore o maggiore quantità di olio di lino che andremo ad utilizzare, diciamo che per circa 100-120 ml di, di colla diluita nell'acqua io aggiungo questa quantità di olio di lino all'incirca sono due cucchiai un cucchiaio e mezzo io vado a occhio e non troverete delle ricette con delle dosi perché questo genere di questo genere di imprimitura lascia molto ehm, nella sua ricetta lascia molta libertà a chi la utilizza a secondo gli usi che ne deve fare quindi anche se comprate i libri del piva non troverete una, eh, un ricettario con delle dosi queste sono, andranno a secondo dell'esperienza di ciascun artista e a secondo dell'uso a cui deve rivolgersi questa imprimitura cioè se deve essere più gessosa e quindi più assorbente o Più ricca di olio di lino cotto e quindi meno assorbente. Per la pittura a olio io gradisco averne una semiassorbente o poco assorbente perché eh, non voglio tanti prosciughi eh, durante la lavorazione, quindi eh, avere una semiassorbente significa che l'olio di lino, eh, scusate, olio di colore a olio, il film del colore a olio trova un supporto non tanto assorbente e quindi da meno prosciughi nelle varie parti a questo punto aggiungiamo la... il gesso di Bologna e... oppure il bianco di zinco a secondo quello che avete a casa chiaramente il bianco di zinco costa molto di più io utilizzo il gesso di Bologna perché mi sono sempre trovato bene sono tantissimi anni che utilizzo questo e quindi continuerò ad utilizzare questo e diciamo che in questa in anestica questa io aggiungo circa due cucchiai di, di Bologna, anche tre. Quello che utilizzate per, per preparare l'imprimitura, tenetelo da parte, parlo degli attrezzi. Non li utilizzate voi per mangiare, anche se non sono del tutto nocivi, è bene non utilizzarli per, per uso alimentare. Diciamo che per quello che mi serve a me. Quattro cucchiai di Bologna vanno più che bene. Mi sono dimenticato di dirvi di preparare una quantità che all'incirca riuscite a consumare, perché questa non può essere conservata. Quindi intingiamo il pennello senza toglierla dal fuoco, così per come si trova e la passiamo sulla tela non vi preoccupate se ci sono delle striature perché queste verranno via e poi con la carta vetrata io qui non vi farò vedere i due passaggi che faccio, cioè vi faccio vedere solo questo passaggio per farvi vedere la consistenza dell'anestica, dell eh, dell'imprimitura che stiamo passando e poi domani passerò la seconda mano e non farò filmato e poi farò un filmato solo finale per farvi vedere come passo la carta vetrale. Quindi non vi preoccupate se vengono delle striature perché queste poi verranno eliminate e con la carta, con l'uso della carta vetrata. Adesso io generalmente faccio una cosa immergo il pennello nell'acqua calda e lo strizzo per bene con un tovagliolo lo strizzo prima lo, gli faccio perdere quanta più acqua possibile dopodiché lo strizzo per bene o su un canovaccio di carta o su uno di stoffa, ma vi consiglio uno di carta, quindi questa consistenza. Dopodiché, umido, lo passo sulla mestica. Questo consente alla mestica di risciogliersi perché ancora non è, è in uno stato, diciamo, di eh, non è essiccata e consente di penetrare meglio nella tela. Questa parte superficiale bagnata, dove stiamo passando il pennello in questo momento, sarà diluita con l'acqua, però nella parte sottostante lascerà l'imprimitura perfettamente aderente allo strato sottostante. Diciamo che più che altro livella eh, quello che abbiamo appena passato perché era dato eh, abbastanza duro cioè abbastanza denso e, quindi non vi preoccupate perché questa parte superiore che sarà eh, diciamo meno densa un pochettino più eh, diluita rispetto a quella sottostante ricordiamoci che il pennello non è bagnato è umido e, e verrà via nel momento in cui passeremo la carteggiatura Vedete che si uniforma molto meglio, la passate anche dall'altro lato. Alcuni passano solo questa mano dopo le due passate e si accontentano. Se voi volete, potete anche passare solo questa mano. Ehm, ah, se passate la seconda mano, ehm, mi raccomando di carteggiare tra la prima e la seconda mano eh, lo strato cioè questo strato deve essere carteggiato prima di estendere la seconda mano di imprimitura se vi soddisfa potete anche lasciare solo questo strato io generalmente ne passo due e poi finisco vi faccio vedere solo la carteggiatura dell'ultimo strato passato e poi possiamo chiudere il video questa è l'imprimitura che utilizzo io per i quadri questa stessa imprimitura la potete utilizzare pure per le tavole e... Io utilizzo esattamente la stessa imprimitura sia per le tele che per le tavole, l'unica differenza che ho tra l'una e l'altra è che quella per le tavole la posso lavorare in modo un pochettino più rigido, eh, nel senso che non ho problemi di, ehm, di smontaggio della tela e, ed eventuale rimontaggio su altro telaio, quindi questa dovrebbe essere più elastica rispetto a quella della tavola la tavola una volta che fate l'imprimitura quella è e quella rimane a meno che non avete delle tavole molto sottili eh, che so lavorate su mdf eh, oppure eh, eh, masonite però eh, non ve lo consiglio perché questa asciugandosi poi li imbarca quindi dovrebbero essere o poggiati e incollati su una tavola molto resistente o se no eh, poi avete problemi di imbarcatura comunque io generalmente utilizzo tele e tavole e l'imprimitura diciamo che per il 95% è uguale a quella che avete visto fino a qui ci vediamo per la carteggiatura questo è l'effetto del secondo strato che abbiamo passato di imprimitura sul primo avevamo carteggiato il, un pochino il primo strato, li abbiamo messo su il secondo e, e questa è la carteggiatura dell'ultimo strato, ma una passata così leggera, eh, senza voler esagerare, per togliere quelle asperità, sempre se vi danno fastidio io faccio iperrealismo e quindi diciamo che mi dà un pochettino fastidio avere una cosa troppo soposta e con questa tecnica riuscite non solo a crearvi dei formati che volete voi ma eh, risparmierete veramente tantissimo eh, su quello che è il costo eh, della tela già apprettata e non ho altro da dirvi se vi è piaciuto il filmato vi eh, registrate se volete al mio canale YouTube, alla mia pagina Facebook oppure al mio profilo Instagram. Ciao e alla prossima!